Il mio compito è molto semplice, Abbiamo, avete visto l'inquadramento culturale, avete sentito l'inquadramento culturale del professor Balsani, le linee generali con cui approcceremo, la costruzione del sistema museale regionale e il percorso di riconoscimento barra accreditamento dei musei poi magari vedremo le relazioni tra le due cose perché naturalmente ci sono a me spetta quello di vedere come mh, eh, questo percorso sarà effettuato come lo effettuerà l'istituto attraverso il servizio biblioteche Archivi, musei e beni culturali, dico subito che a quest, su questo progetto è impegnato l'Istituto anche nella sua interezza, credo, e naturalmente il servizio, in prima battuta voi saranno impegnate alcune colleghe che conoscete molto bene, perché le eh, avete conosciute in tutti questi anni, penso Valentina Galloni, Gilberta Uh, Franzoni, Beatrice Orsini, Gabriele Sino che saranno come dire, accompagnate dalla sapienza di Patrizia Tamassia, di Fiammalenzi, di Margherita Sani e poi naturalmente eh, vedremo… Eh, perché durante, come, come capita in ogni progetto poi naturalmente le squadre saranno dimensionate, saranno cambiate o rinforzate, eccetera. Noi abbiamo, da dove partiamo? Abbiamo un numero notevolissimo di musei, è stato sottolineato prima, sono 546 che rappresentano un territorio che è molto grande, molto lungo, quindi molto ricco, molto diversificato. È stato questo sempre la ricchezza della nostra regione, come spesso l'assessore Mezzetti ribadisce, proprio questa grande pluralità. Noi andiamo da aree che hanno 122 musei, ad esempio Bologna, ad aree che ne hanno 38 come Piacenza, ad aree eh, che hanno una prevalenza di musei privati come ad esempio Piacenza e una generale prevalenza eh, di, um, di strutture di, eh, pubbliche come in quasi tutti, in tutti gli altri territori. Questa diversità è un grande valore, vuol dire diversità di culture, anche di culture organizzative. Io avrei potuto anche intitolare questa relazione co-costruzione del sistema museale regionale perché come ha ricordato il direttore questo percorso sarà partecipato, sarà fatto insieme come credo eh, siamo abituati a fare in questa regione. Io mi occupo di reti anche se ho de dedicato ad altre tipologie da 27 anni che sono tanti, e, e, e non ho mai visto reti e intese come costrutti, anche organizzativi, che abbiano avuto successo senza che innanzitutto ci credano gli attori, quindi, che ci crediamo innanzitutto noi, noi intesi come operatori del settore. Quindi questo deve essere un nostro diciamo, sogno perché se così non fosse, naturalmente sarà difficile creare un, un sistema come lo stiamo immaginando e con prestazioni come stiamo immaginando. Questa slide, vedete, ribadisce il concetto, la maggioranza dei musei eh, di, cui stiamo, di questi 546 è pubblica, ma una buona fettina è, è privata. Se andiamo ad analizzare, vedete che eh, possiamo dire che 332 di questi musei sono di enti territoriali, 150 sono i comuni che hanno musei e sono 260. Questo eh, si può già consentire qualche ragionamento. Per quanto riguarda i privati la maggioranza sono di enti ecclesiastici, poi abbiamo fondazioni e associazioni. Questa diversità ha naturalmente un rilievo come vedremo poi anche nella, nella implementazione dei LUC. Questa slide vi eh, esplode meglio il mondo eh, dei musei privati e ribadisce la consistenza che dicevo prima nell'ordine di eh, enti ecclesiastici, di eh, fondazioni e associazioni. E eh, ribadisce, direi, un, quel carattere di grande pluralità e di gran, che è una ricchezza di grande diversità che abbiamo se analizziamo io ringrazio per questi dati eh, Fiamma Lenzi, il gruppo del catalogo il gruppo di Pater perché ovviamente eh, sono dati che eh, vengono gestiti eh, nei nostri censimenti e quindi è doveroso ringraziarvi perché altrimenti io vi direi delle assolute sciocchezze, questa slide è, è significativa perché è, è l'anno, diciamo, di istituzione eh, del museo. Vedete che gran parte sono nati, una buona, una fetta significativa, quella blu, sono nati dopo il 2000, e dopo il 2000 c'è stato effettivamente per ragioni eh, anche abbastanza eh, comprensibili eh, visto che riguardano proprio gli enti locali una grande eh, polluzione di istituzioni museali che ha posto poi eh, un problema o meglio ci dà un dato su cui riflettere poi quando naturalmente analizziamo l'intero sistema dal punto di vista della sostenibilità per i titolari di queste strutture. Qui potete vedere diciamo in, in estrema sintesi ma sembra significativa eh, vedete come eh, questo sistema è costruito anche da molte eh, piccole realtà eh, che quindi hanno un numero di visitatori inferiore ai 10.000 e naturalmente salendo quindi se prendiamo i musei con oltre 35.000 eh, visitatori o 50.000 vedete che si assottiglia il numero. E anche questo è un dato che va tenuto presente proprio eh, nelle logiche organizzative del sistema, perché questi sono i dati di partenza che poi la logica cooperativa, la logica della condivisione dovrebbe consentire di migliorare. Ora... Naturalmente eh, noi sappiamo che la legge 18 utilizza il termine organizzazione museale regionale, lo usa per connotare l'insieme delle strutture che ne fanno parte. Questa logica organizzativa del sistema diciamo, eh, viene posta con grande eh, vigore in questo momento. In precedenza cosa c'è stato? Lo ricordava anche prima il direttore. Noi abbiamo, mh, vedete qui elencati, almeno tre elementi eh, che toccano eh, il sistema ma toccano anche eh, eh, i livelli di qualità. La direttiva del 2003 che riguardava, se ricordate, i musei, le biblioteche e gli archivi eh, poi una delibera sui profili professionali, che vedete qui richiamata, e anche le linee guida eh, per il godimento del patrimonio museale per le persone con disabilità, che è stato un filone assai interessante che l'Ibc negli anni ha seguito. Al di là di questo, esistevano sul territorio, a parte i sistemi urbani, anche sistemi più ampi, territoriali, generalmente incardinati su province. Eh, questi sistemi sono, come dire, recensiti in qualche modo in studi professionali, quindi dal famoso studio del 2000 di Silvia Bagdadeli sulle reti, al più recente prodotto dallo dall'Ulm per Aspen Institute e, e poi anche in quel bellissimo progetto che la, nel seno della normale di Pisa si è svolto, che viene, viene in qualche modo raccolta, censita, studiata la produzione eh, legislativa regionale in tema eh, appunto di musei e di sistemi. In questo eh, il territorio ha avuto anche delle eccellenze registrate in questi studi, naturalmente eh, essendo legati a province questi sistemi hanno eh, visto un periodo di crisi legato mh, al riordino delle province eh, e il, il loro futuro adesso è da, eh, come dire, da questo punto di vista da inquadrare e da trovare all'interno di quello di cui stiamo parlando oggi. I musei di qualità eh, riconosciuti, come avete visto, avete visto anche, e che conoscete meglio di me anche la pubblicazione, sono oggi eh, 137 e, sono grosso modo quindi il 20% del totale, lo vedete eh, da, questo, da questo grafico quindi non, non, è un numero significativo ma non è ovviamente né la maggioranza né una quota consistente se poi andiamo a guardare, anche questi sono dati che riguardano l'intero non, non tanto i, ovviamente i musei di qualità, sono nostri carotaggi diciamo, che ogni tanto eh, facciamo, e noi notiamo che eh, il circa il, eh, il, un po' meno del 50% eh, no, eh, o non indica o non ha il direttore. Oppure se li vogliamo leggere in un modo più, più diretto, un po' più della metà ha il direttore. Anche questo deve essere tenuto diciamo, nella nostra memoria per quello che vedremo subito dopo. E qui vedete altri eh, elementi che sono parte eh, degli standard, non solo dei nuovi, ma anche di quelli che abbiamo conosciuto, che abbiamo insieme elaborato. Vedete in particolare come chi non ha un regolamento o chi non ha una carta di servizi o chi non ha un documento contabile è una quota abbastanza significativa. Quindi io questo diciamo, le evidenziamo per dire... Questa è la situazione di partenza che poi dovremo tutti insieme migliorare. La regione naturalmente ha accompagnato eh, il, mh, il processo precedente di eh, musei eh, di qualità, così come... Eh, i processi di, che si sono svolti all'interno dell'organizzazione museale regionale, come l'ha definito la 18, attraverso i piani museali. Qui ve, eh, vi facciamo vedere una serie di slide che evidenziano il grosso impegno finanziario della regione, eh, soprattutto negli ultimi tempi. E siccome i piani hanno un'articolazione triennale, qui vedete quello diciamo piano eh, per anno, ma potrebbe, sarebbero diverse se le considerassimo come anno solare relativamente all'articolazione. Cioè un piano in riferimento all'anno corrente, su, sull'anno corrente insistono due piani precedenti e il piano dell'anno in corso. Quindi, sarebbero un po' diverse, ma se vedete queste, queste slide, insomma, vedete un contributo eh, significativo nelle varie eh, articolazioni del 18, cioè interventi su base di richieste nel settore degli allestimenti, delle infrastrutture, eccetera, eccetera, o nel settore della valorizzazione, della promozione, della didattica e così via, ai quali si aggiunge poi l'altro terzo asse significativo che sono quelli eh, degli interventi diretti dell'istituto che per tradizione attengono la catalogazione, attengono i sistemi informativi, attengono gli interventi di manutenzione e restauro e così via. Quindi diciamo che eh, questo per dire naturalmente che il processo eh, di creazione del sistema in quella prospettiva triennale che ha indicato il direttore naturalmente sarà, troverà, eh, rispe un, sarà rispecchiato e troverà eh, come strumento i piani del prossimo triennio, perché ovviamente questa è un'operazione di grande eh, spessore. I livelli uni, uniformi di qualità, che nel decreto sono ancora livelli minimi un, uniformi di qualità, eccetera, ma li chiamiamoli livelli uniformi di qualità, cioè LUC, diciamo che eh, per le regioni come la nostra che avevano in essere un sistema di accreditamento, di barra riconoscimento, non sono una rivoluzione. Eh, nel nostro caso c'è una certa continuità, come vedremo fa breve. Eh, se guardate eh, la, uh, i livelli minimi, i eh, livelli uniformi che trovate nella cartellina, diciamo l'articolazione eh, e riguarda tre ambiti, l'organizzazione, le collezioni, la comunicazione e i rapporti col territorio. Perché c'è una certa continuità, con non poca continuità con i nostri? Perché l'istituto, o meglio, sì, diciamo, l'istituto attraverso i suoi rappresentanti ha fatto parte della commissione eh, che ha eh, redatto i nuovi look. Quindi l'esperienza precedente si è riversata ovviamente eh, in, nei nuovi. Ci sono delle differenze, ma le differenze eh, eh, sono a volte nel lessico, in un quadro concettuale diverso perché tra il 2003 naturalmente e il 2000 16, 17 o 18 qualcosa è cambiato anche nel dibattito nella nostra professione, quindi c'è un adeguamento del linguaggio, eh, c'è un adeguamento del contesto perché anch'esso è cambiato, basti pensare al ruolo assunto dalla comunicazione, anche le strutture organizzative del Ministero a volte si sono adeguati no, a questo a questa nuova sensibilità, al ruolo dell'educazione, al patrimonio, eccetera. Dal mio punto di vista, una interessante diversità, ma è diversità soprattutto anche di, come dire, di lettura in, nel senso di applicazione, è l'attenzione, quasi l'acribia nell'identificare i eh, processi di miglioramento. E questo è un elemento di grande eh, importanza perché, come sapete, anche nel nostro contesto l'adozione degli standard è stata vista nella direzione del miglioramento continuo. Noi abbiamo visto dati di partenza che anche nella nostra regione non sono come quelli che la comunità professionale si auspicherebbe o come noi ci cioè, ma quello è il punto su cui costruire attraverso l'adozione eh, dei look un processo virtuoso di graduale miglioramento, che naturalmente non può essere eh, raggiunto subito perché tranne eventi traumatici nella vita non funziona come accendere e spegnere la luce. E quindi noi dovremmo lavorare anche qui eh, insieme. Un altro elemento di diversità può essere l'attenzione agli stakeholder, ma questo rivela, in una, eh, rivela una più attenta analisi del contesto in cui le strutture museali si muovono. Questo deve essere importante, anche averne consapevolezza, eh, anche nel nostro caso, perché un ambiente così eh, diverso tra, non so, eh, da Piacenza a Rimini, ha contesti diversi e noi dobbiamo esserne consapevoli. Che relazione c'è tra look e sistema eh, museale? Quelli che vedete eh, in quella box con una linea eh, rossa sono i tre elementi che in genere gli studi eh, organizzativi eh, specifici individuano come le ragioni del sistema l'efficienza economica qui ci sono ampie studi che sia la base della costruzione di un sistema ci, ci sta noi parliamo eh, nelle esperienze che abbiamo sinora avuto piccoli comuni mettendosi insieme hanno magari condiviso eh, strumenti filoni di azione che mh, difficilmente sarebbero stati mh, eh, praticabili a livello mh, singolo. Quello di Luc si colloca probabilmente in questo che la letteratura chiama isomorfismo, cioè l'adozione di strategie simili. Quindi il fatto che... Eh, si parta dai, dai, livelli minimi, dai livelli uniformi di qualità per costruire un sistema, non è insensato, ci sono profonde ragioni. Un'altra è la complementarietà, ad esempio lo studio dell'Ulm evidenzia come rispetto a quello di dieci anni prima come ancora più. E noi qui siamo in presenza di un sistema molto diversificato in cui... La complementarietà è certamente da studiare, ma certamente è presente. Tutto questo, quindi abbiamo gli ingredienti per costruire un sistema e magari immaginarlo come un sistema anche multiscala, volendo questo eh, può essere poi declinato in diverse maniere, ma multiscala vuol dire che semplicemente i servizi vengono fatti laddove è conveniente e laddove è più efficace. E questo, ragionando appunto insieme, nei territori, per quanto riguarda i territori, è un livello più ampio di comunità professionale, questo può essere a livello regionale, ma non solo, questo è un percorso che può essere fatto. Certamente, come dicevo, richiede un grande impegno, eh, soprattutto intellettuale e culturale, da parte degli operatori, ma io credo sia... Un'operazione eh, fattibile insieme. Questi i prossimi passi che faremo e sono stati in qualche modo anticipati, eh, una forma di partecipazione entro il 15 maggio, avete visto prima la definizione della governance eh, del processo, la costituzione di tavoli territoriali e qui eh, ricordo che eh, l'istituto sarà presente anche nei territori, cioè non sarà una cosa in cui staremo a Bologna, ma andremo anche nei territori, anche perché eh, come sapete lo strumento di cui prima si avvaleva l'istituto, cioè le province, non hanno più competenze in questo tipo, quindi anche come accennato come delineato nella legge di riordino l'Ibc deve ovviamente avere un ruolo un po' diverso rispetto al passato organizzeremo incontri sul territorio per la presentazione e il confronto sui look, cioè quello che oggi naturalmente abbiamo solo detto in una forma molto generale, l'approfondiremo sulla base del testo che avete in cartella, perché non dico che dovrà essere la Bibbia, diciamo, ma do, dovrà essere un testo di riferimento anche con una lettura comparata col precedente che non spaventerà quindi nessuno perché non trovate so, 24 ore di apertura al pubblico erano anche nei vecchi standard ad esempio, quindi non è che come livelli minimi no, non trovate delle cose, però Bisogna che sia un testo conosciuto molto bene da tutti noi. Poi ci sarà la costituzione dei tavoli tematici, cui sempre eh, avete visto prima delineato dal nostro direttore. E infine l'avvio del processo di riconoscimento eh, di Luca attraverso la piattaforma e qui eh, naturalmente è una cosa che riguarda molto l'Istituto, e molto la piattaforma di cui accennava anche il dottor Lampis. Quindi, come vedete, è un calendario nutrito per quest'anno che coinvolge i musei e eh, dobbiamo avere tutti grosse ambizioni, cioè dobbiamo realizzare bene questo processo, bene eh, come sistema, come comunità, ripeto, non solo come istituto, perché forse eh, vorremmo è come volere la luna, ma la luna, come vedete, eh, ci sono dei momenti in cui non bisogna vergognarsi di, eh, di volerla e questo mi sembra uno dei questi. In chiudo eh, invitandovi a compilare la forma entro il 15 eh, di maggio, che trovate poi... Alla URL qui indicata. La forma è rivolta ai responsabili dei musei, ma per noi naturalmente è fondamentale perché ci consente di indagare gli ambiti tematici di maggior interesse, le azioni prioritarie per l'avvio di un sistema museale che appunto deve essere il più possibile condiviso e partecipato. Grazie. Grazie al dottor Leombroni. Scusa, potresti tornare un secondo sulla...